Buon pomeriggio Assessore, c'è. Vale, sì. Buon pomeriggio a tutti, eh. sì ci sono, ci sono, buongiorno. Buongiorno, allora intanto partiamo dalla coda perché è appena finita una conferenza stampa dove avete presentato insieme al sindaco Virginia Raggi una nuova campagna contro l'evasione del biglietto ATAC. Eh, ce la caviamo con una campagna, ce la caviamo o dell'inizio poi di un intervento più concreto? In no, realtà esatto, l'intervento più concreto è già iniziato ed oggi è stato un momento sia per, per lanciare la campagna di, di sensibilizzazione e anche per presentare i dati eh, dei risultati raggiunti insomma, negli ultimi mesi, insomma quindi c'era un duplice un obiettivo questa, questa mattina. I risultati quindi mostrano un'inversione di tendenza, il numero delle sanzioni applicate eh, negli ultimi mesi è cresciuto rispetto all'anno precedente, eh, considerate anche il confronto del primo bimestre 2017 rispetto al primo bimestre ha dato eh, risultati significativamente positivi eh, che evidentemente hanno avuto oh, degli effetti molto importanti, quindi c'è una correlazione anche sulla tenda dei biglietti, quindi sui ricavi da mercato, che in un anno sono aumentati di circa il 7%, quindi mm. mh, nella comparazione tra questi due periodi. Questo perché? Perché da uh, circa fino a ottobre e inizio a novembre l'ATAC ha messo in piedi un uh, piano diciamo, straordinario per la lotta all'evasione che eh, ha detto la costruzione di una task force di circa 310, attualmente, circa 310 verificatori che sono su strada sia a tempo pieno, quindi proprio svolgono sia come ruolo. Eh, principale, quello di fare i verificatori anche a tempo parziale. Quindi di fatto eh, cosa è successo in questi mesi? È aumentato il numero di ore in cui i verificatori sono su strada. E questo è molto importante, è un primo step al quale tu, chiaramente farà seguito ulteriore eh, in quantificazione di questo numero, cioè se contiamo di arrivare a mettere su sala un numero ancora maggiore di, eh, di risorse. A tutto questo poi eh, rispetto al discorso metropolitano eh, è stato incrementato anche il numero di addetti alla stazione, ce ne sono 75 in più, che sono collegati sia all'entrata eh, sia anche eh, alle uscite delle, delle metropolitane. E questo ovviamente per anche fornire una, mh, una deterrenza rispetto a un comportamenti elusivi e eh, quindi mancato pagamento del biglietto. Ripeto, questo è un primo aspetto importante a cui seguiranno tutta un'altra serie di iniziative su questo fronte, quindi sul fronte dei controlli e delle sanzioni, ma ci saranno anche interventi infrastrutturali. E infatti per quanto riguarda il controllo de della metro C, quindi delle entrate sì. del dei metro C, saranno messi anche i tornelli in uscita. Quindi questo è che significa che il passeggero quando è arrivato a destinazione dovrà comunque rimettere delle azioni d'obieteratrice e quindi eh, per uscire, cioè le porte si apriranno soltanto eh, attraverso questo meccanismo di, di controllo in uscita. È un primo passaggio importante perché sappiamo che l'evasione non si concentra soltanto oh, sulla superficie ma anche metropolitana. Insomma le azioni sono cioè, a, tutto, a tutto campo, su ogni eh, aspetto del trasporto. Senta, Assessore, tanti ascoltatori ci stanno chiedendo eh, questa storia dei controllori, i verificatori sì. diciamo, del biglietto, come mai non c'è una risposta però adeguata da parte del personale di ATA? Che è un problema contrattuale eh, o c'è qualcosa di più dietro? Diciamo che l'azienda ha voluto innanzitutto partire con una call interna, ecco, una chiamata interna io credo che insomma il lavoro debba essere anche le mansioni ci deve essere anche un clima di cooperazione è di certo. collaborazione all'interno dell'azienda anziché far partire sa, le azioni dall'alto, anche perché l'accettazione e quindi il miglioramento del, del tipo di attività passa anche per questo tipo di, di cose. È chiaro che il verificatore è un mestiere, come dire, non complicato. complicato, ecco complicato. mettiamola così, è complicato perché, perché bisogna rapportarsi col cittadino molto spesso è, è anche difficile andare a controllare alcune zone in cui, magari quelle più in cui ci sono possono manifestarsi dei comportamenti di non piacevoli per, per il controllore ecco e poi anche un lavoro che comunque fa stare su strada un lavoro in cui si è, è a contatto con la gente quindi si è a contatto con diverse figure quindi io capisco perfettamente eh, le difficoltà che ci sono eh, nel cambiare mansione però ecco, eh, io ritengo che uno sforzo per tutti quanti eh, coloro che sono in ATAC sia indispensabile perché questo è anche un modo per eh, poter rilanciare l'azienda eh, un modo per eh, controllare le entrate, per controllare i dati e quindi per far poi lavorare tutti complessivamente meglio per far funzionare il servizio eh, a favore dei cittadini, ecco questa è l'idea. Senta, per quanto riguarda la Metro C, noi stamattina siamo sì. con il nostro inviato a San Giovanni proprio per seguire, no? si comincia a smantellare almeno parzialmente il cantiere dopo dieci anni di sofferenze dei residenti per la viabilità degli abitanti della zona e anche dei commercianti. Ci può dare un cronoprogramma? Di quello che sarà l'avvicinamento all'apertura all vera e propria del della fermata di San Giovanni della metro C Certo, allora anche io tra l'altro sono andata di persona a dare un'occhiata eh, cioè, senza già queste prime abbandoni, la zona già appare completamente diversa certo. E questo è il primo segnale del grande lavoro eh, che io ho voluto accelerare eh, fortissimamente negli ultimi mesi in collaborazione evidentemente anche con Roma Metropolitana e Topoletane, ATAC e col Cosforzo Metro C. L'obiettivo è quello di riuscire ad aprire questa fermata metro oh, per, per l'autunno. e Sarà un'apertura molto, molto, molto importante perché sarà il primo oh, punto di intersezione della linea C con la linea Metro A, quindi questo consentirà un il miglior utilizzo della, della linea C e quindi la possibilità dei, dei, dei cittadini di quel quadrante della città di collegarsi al centro in maniera molto, molto più veloce. I lavori quindi stanno andando avanti molto velocemente. Immaginiamo anche di fare una sorta di, di open day eh, così insomma, si era parlato durante una delle ultime riunioni anche con Consorzio Metro C in modo tale da far vedere la stazione che ovviamente è quasi, quasi completata anche a tutti i cittadini. È una stazione molto molto bella, è una stazione molto moderna in cui anche eh, la parte storica in qualche modo è valorizzata, sono sicura che eh, la città l'apprezzerà tantissimo per stare di questa stazione. E contiamo, ripeto, di eh, arrivare a, in, a mettere in funzione i treni su quella fermata già per, per l'autunno, come avevo già annunciato, salvo eventuali ritardi tecnici, ma al momento non, non ce ne sono, insomma, sembra che tutto stia andando come deve andare. Un'altra domanda che ci arriva spesso dagli ascoltatori è le condizioni in cui si trovano le fermate degli autobus, cioè, non solo mancano le pensiline e lì è un problema che ci portiamo dietro da anni, ma anche le condizioni dei marciapiedi dove si sale e scende. Se la può appuntare, avete in programma qualche cosa insieme a E, perché qui poi entra direttamente il Comune e non solo l'Atac, eh, per migliorare anche la sicurezza di chi sale e di chi scende dagli autobus. Perché sono arrivate stamattina. So che ci sono anche qui in ufficio, arrivano spesso segnalazioni riguardo la, la sicurezza, perché altre delle, eh. delle fermate, la funzionalità delle stesse, soprattutto in aree di Ecco, Quello che si sta facendo oh, con la, la nostra Roma Servizio di abbiamo un progetto in corso in cui si prevede la riqualificazione di parte di queste, di queste fermate, soltanto per la parte però pensiline e non per la parte marciapiedi che purtroppo interessa anche altri uffici assessorati, altri assessorati diversi eh, lavori, mio, pubblici, certo? lavori pubblici lavori pubblici esattamente eh, però certo questo è un problema eh, su cui eh, gradualmente dovremmo terminare sempre di più eh, ecco diciamo l'obiettivo primario adesso è rimettere quanti più autobus su strada eh, in tempi più brevi possibili e poi sicuramente parallelamente stiamo portando avanti seppur forse un po' più lentamente rispetto a questo obiettivo prioritario anche la messa in sicurezza che è comunque è un obiettivo da raggiungere anche questo prima possibile sugli autobus in strada è soddisfatta di quanto fatto fino adesso in questi mesi di inizio della, diciamo, della nuova allora, legislatura io posso dirvi che eh, a giugno oh, nei primi giorni in cui ho cominciato a guardare i dati dell'azienda, ho trovato una situazione che era drammatica Avevamo oh, circa 200-300 bus che non uscivano da depositi la mattina perché erano non manutenuti, eh, Avevamo dei treni, anche alcune mattine anche sei treni, che uscivano in meno rispetto a quelli programmati. Insomma, la situazione di servizio era veramente eh, drammatica. Probabilmente era, faceva tutto parte di, di un disegno che voleva l'azienda e di cui è breve essere privatizzato da qualcun altro. Quindi quello che ha fatto questa amministrazione è rimettere subito le mani abbiamo i famosi 18 milioni con i quali sono stati manutenuti eh, la linea metropolitana A, di Gana, quindi acquistate nuove ruote eh, per, per i treni. Eh, abbiamo in corso anche eh, degli interventi che saranno realizzati a breve, ricordo ad esempio anche la petizione dello scambio a castro di della linea metropolitana B, lo scambio anche del deviato di Manatezza sulla metro C, insomma abbiamo messo sul campo una serie di risorse eh, anche per quanto riguarda la manutenzione dei bussi di gestice. Cioè, che sta dando i primi risultati. È chiaro che il trend si sta invertendo, ma è lenta questa inversione, però posso dirvi che, ad esempio, già stamattina in Asaki mi dicevano che eh, le uscite sono migliorate assiduamente, siamo sopra il 1300 bus, questa mattina, quindi è un dato oh, molto positivo. Non è ancora un dato sufficiente, questo mi pare evidente, però rispetto a quello che è successo oh, negli ultimi mesi, eh, sicuramente una, una notizia positiva. Quindi eh, diciamo che l'azienda eh, ce la sta mettendo tutta per eh, rivalorizzare eh, le risorse a sua disposizione, parlo dei, dei mezzi. Anche stamattina eh, siamo stati eh, a guardare le, le officine, abbiamo visto tutti gli al lavoro e colgo anche per l'occasione per ringraziarli per il lavoro fatto, eh, che ancora adesso stanno svolgendo su molti motori, su molte vetture. Credo che questo sia il cuore è fondamentale dell'azienda che ci consente anche di fornire il servizio eh, sono certa insomma che eh, attraverso anche queste queste iniezioni di liquidità che eh, Roma Capitale ha fatto all'azienda attraverso anche il riconoscimento dei famosi libri di fuori bilancio che abbiamo approvato in giunta e poi in assemblea fino a fine dicembre potremo ripristinare una sorta di equilibrio che consentire all'azienda poi di rimettersi in carreggiata e soprattutto di poter fare una pianificazione strategica eh, di tutti quanti e come visto mettere ancora in circolazione da qui ai prossimi mesi. Il lavoro è tanto da fare ancora però ci sono delle indicazioni positive mano a mano la città se ne accorgerà. Assessore, prima di salutarla, con lei abbiamo un impegno su un prolungamento della linea B della metropolitana, che a noi ci hanno sì. i cittadini, che è la Casal Monastero, Torraccia, San Basilio, Re Bibbia, però siccome aspettiamo una risposta definitiva, io non gliela faccio adesso la domanda, ma abbiamo l'impegno a risentirci tra qualche giorno sperando di portare sì, però per me, io questo l'ho sempre detto il pronuncio di quella linea per me è fondamentale eh, lo so, lo so, lei l'ha detto tante mm -hmm. volte pubblicamente mm -hmm. e ci stiamo lavorando su so questo poi io più o meno abito in quella zona lì quindi, insomma, <ride> e anche come utente diretto so, so perfettamente l'aspettiamo per un'anteprima che ci dà qualche, buona. qualche buona notizia grazie Assessore grazie. grazie a tutti grazie all'Assessore Linda Meleo assessore alla città in movimento e noi torniamo tra un paio di minuti